Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, so che bruciate della voglia per sapere come va a finire questa storia della donna adultera. Allora io ve lo dico a un patto, se fate girare il video e soprattutto eh, se non l'avete ancora fatto vi iscrivete al canale, è assolutamente gratis. Ci teniamo perché chiaramente eh, noi... La nostra motivazione è quella di allargare, no? sempre gli interessati, certamente il più possibile, eh, il nostro bacino di, di, di, di, di utenza proprio per quello. E poi tanti di voi sono diventati anche nostri, nostri amici, eccetera. Quindi vi ringraziamo davvero tanto. Per avere la risposta, quindi, dobbiamo partire da qualcosa che forse sappiamo, ma non lo sappiamo forse benissimo. Come avveniva ai tempi di Gesù, ovviamente anche prima e anche dopo, il matrimonio tra gli israeliti c'erano sostanzialmente due momenti di, eh, di accettazione reciproca. Il primo momento era un ikidushin, ikidushin che vuol dire proprio la consacrazione, la santificazione. La donna riceveva quindi questo pegno in denaro, c'è una discussione che è andata avanti per secoli, che tipo di pegno potesse essere, un vestito meraviglioso, un fazzoletto meraviglioso, il famoso sudario, no? Um, o proprio il denaro, mm. addirittura ci sono, questo lo dico per farvi capire come è precisa questa cosa, ci sono dei dibattiti meravigliosi proprio nel trattato Pekidushin, che adesso vi citerò, dove per varie varie aree geografiche, no? a Babilonia una cosa, in Arezzo Israele un'altra cosa, non cose diversissime, però si valutava il conio di una moneta, se aveva perso valore legale, se tra il passaggio della moneta e la seconda parte, i misui, no? o addirittura chiamata anche la Kupa, cioè il momento della con... di andare a convivere per, per, per essere eh, pienamente marito e moglie, ma lo si era anche nel momento dell'accettazione dell dei kidushin da parte della donna nei confronti dell'uomo. Quindi una cosa proprio precisa, precisa il valore, vedere se se eh, il dinaro o dinaro eh, poteva essere sufficiente oppure la pettura, insomma tutte delle, delle situazioni, francamente, cavi veramente dalle gulette, ma per dire che sono due momenti. Quando una donna accettava, io ve lo semplifico, poi vi do la citazione e ve lo andate a vedere eventualmente o vi chiedete qualcuno che ve lo possa tradurre se non riuscite, ma, eh, però io lo dico qua, vi prendo la responsabilità ovviamente delle citazioni. E la cosa, ehm, diciamo, interessante è sapere che nel momento che la donna accetta il Kidushin è già sua moglie, non è fidanzata, è proprio sua moglie, ma non è ancora andata a vivere con lui. Adesso vi leggo esattamente da una vabbè traduzione, però il testo ve lo do, quindi eh, credo che vada bene, ecco, diciamo così, non voglio allargarmi più di tanto, siamo, Trattato di Kidushin, capitolo 1, no? foglio 9b barra 2, foglio 9b barra 2, non c'è la pagina, eh? <ride> si cita così sempre a foglio. Al numero 6 c'è una discussione tra rabbini e a un certo punto il rabbino Abba Bar Memel, dice, se fosse così, il versetto andrebbe spiegato in un altro modo. Il caso in cui, ecco, una ragazza vergine, che ha tradito il suo uomo sostanzialmente, che aveva già ricevuto i kidushin, quindi era già sua moglie, sentite bene, la Torah dice che venga condannata alla lapidazione come può verificarsi? ovviamente questa citazione poi della, eh, eh, oggetto del nostro video poi vi leggo il commento giusto ma il testo di Chidushin dice così A risposta c'è la domanda come può verificarsi oggettivamente questo fatto? sentite bene Se lui le dà prima i kidushin con il denaro, o anche con altre cose, ma mettiamo che sia il denaro, e poi la possiede carnalmente, notare che non sono andate ancora a vivere insieme, non sono i missuyin, lui si chiama i kidushin, marito e moglie, lei è posseduta carnalmente e non dovrebbe essere lapidata. Dopo ve lo spiego, sentite bene? E qui che va imbarazzo. perché adesso devo usare una brutta parola e che non voglio usare quindi dovete essere intelligenti e capirla voi e poi vi devo spiegare questa norma va imbarazzo perché è norma sembrano norme le, dalle gulei sono, sono norme che gesù conosceva e forse non era molto d'accordo ecco perché lo volevano prendere in castagna però non può andare contro la legge che l'ha data lui allora dice se lei è posseduta carnalmente non dovrebbe essere lapidata e se le dà i kidushin che normalmente era denaro senza averla posseduta ovviamente carnalmente non è niente non è niente cioè non sono niente non sono marito e moglie perché lei non ha ricevuto i kidushin scatta nel momento che lei riceve il kidushin di impegno, denaro Risposta. I maestri, e quando si parla dei maestri si parla degli, fino agli zugotte, cioè fino all'epoca di Cristo, gli ultimi ripeto, sono i Lele Shamai, però bisogna andare anche, anche prima. Aftalion, quelli che nei Pirkei Avod, al primo capitolo, sono tutti elencati, chiamati i maestri, senza titoli, eh? proprio i maestri. Addirittura i nomi, vengono proprio citati solo i nomi i maestri dettero una risposta di fronte al rabbino si tratta per la lapidazione nel caso in cui la promessa chiamata eh, cioè la promessa, il promesso sposo perché nel momento che lei accetta diventa già suo bahal no? nel momento che lei riceve il denaro, immediatamente sono sposato però se non l'ha ricevuto si chiama arus il promesso promesso sposo, la possiede in modo irregolare. La possiede in modo irregolare. Io la parolaccia non la dico, ma non ci vuole una grande cima per capire che lei doveva arrivare vergine al matrimonio. Scusate, alla consumazione del secondo atto in Isu'i, doveva essere vergine, però lui l'ha posseduta carnalmente prima e quindi è sua moglie. Eh, abbiamo tutti più di 18 anni, come? Non vado oltre. Immaginate, se siete donne, immaginate ancora peggio. Adesso vi spiego quello che vi ho letto. Kidushin, capitolo 1, foglio 9, B-2, al numero 6. Il commento di di cime, di rabbini, dicono questo. Esistono due momenti differenti di unione matrimoniale. Il primo è quello del kidushino, chiamati anche erusin, no? Ricordatevelo. Il secondo è quello dei nishuin, in cui quali inizia la vera e propria vita matrimoniale, perché si va a convivere. E lì c'è, diciamo, l'atto. L'adulterio avvenuto dopo i kidushin e prima dei nishuim, è punito con la pena di morte mediante la lapidazione della donna e dell'uomo ovviamente l'uomo non c'era e l'abbiamo detto nel primo video Deuteronomio 22, 22 fino al versetto 24 a differenza dell'adulterio dopo i nissugli che è anche più grave no? che prevede la pena di morte mediante lo strangolamento perché così i rabbini interpretano allora, no. Levitico 20, 10. Quindi, la donna adultera, se già conviveva col marito, quindi deflorata legalmente, doveva essere strangolata, non lapidata. Invece, loro in Giovanni dicono: Queste donne come queste vanno lapidate. Sì, era un'adulta, è eh, certo, aveva ricevuto, i, aveva ricevuto i kiddushin, solo che non era ancora andata a vivere con lui, quindi era ancora vergine. E per poterla avere come moglie, il suo arus la possiede in modo irregolare. Andiamo a vedere cosa vuol dire questo. È un eufemismo rabbinico, possedere in modo irregolare. Per indicare il rapporto che almeno tecnicamente lascia la ragazza vergine, in questo caso avremmo i Kidushin, infatti prima con il denaro e poi con il rapporto sessuale irregolare. E la ragazza ancora vergine, che se commette adulterio, viene condannata alla lapidazione, perché un'adultera normale viene strangolata. Ecco perché io vi dicevo nel primo video a noi non può capitare, perché per noi quando ci sposiamo in qualunque forma di, di, di diritto sia, civile, non si va a convivere, subito. Non facciamo aspettare un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non facciamo dei verbali, la che tu va, no? Eh, non li facciamo, questi verbali notari, le due famiglie con, con, con il rabbino, che, che, insomma, che conosce la normativa. Quindi questa ragazza, questa signora, era formalmente adulta, certo, Ma perché non è stata lapidata? Perché non è stata strangolata? Perché la volevano lapidare? Perché era moglie di quello che era il promesso, la Rus. Lei riceve i kidushin, quindi diventa Baal immediatamente, Bazug, però quello là non la portava a casa. Per essere suo marito, se no non era adulterio, la possedeva in una maniera irregolare. Tant'è che i rabbini in una normativa mettono che doveva essere bastonato il marito, eh? E adesso capite il nervosismo di Gesù. C'era un po' nervosito, comincia a scrivere, si alza, li guarda. E secondo voi cosa avrà scritto per terra a questi signori? Leggendo il testo non, non vi sembra che chi è senza peccato di voi per primo scagli la pietra, che lo guardi in faccia? Perché Gesù l'ha detto in, in piedi questa cosa. Si chinava per scrivere due volte, l'ha detto che si è chinato per scrivere due volte. Quindi gliela proprio scritta la normativa. Gliela scritta col dito, anche perché in un altro testo di, di Berakot dice che la condanna per l'adultera va scritta. Altro che la portiamo lì senza lui, donne così vanno lapidate, è quella donna che era stata posseduta in maniera innaturale da uno che non si prende la responsabilità di portarla a casa, però è il marito. Ma che uomo è? Dov'è? Perché non l'avete castigato? Come dice la normativa, non ve la leggo, ma c'è questa donna. Oltre a essere eh, vilipesa, in più non era neanche, noi diremmo totalmente moglie, perché... Cioè, impressionante. Il fatto che ci siano queste normative ci fa capire ancora di più il dialogo. Donna, dove sono quelli che... nessuno ti condanna? No, nessuno, signore, vocativo, curious, che è Dio fatto. Neanch'io ti condanno, va e non peccare più. Che vuol dire? Regolarizza la tua posizione, fatti fare il get, lascialo stare quello là, vai con un altro, perché la tua è una situazione irregolare, ecco, non peccare più, non, non, non rifare la cosa, sistema la cosa e poi vai con la persona che probabilmente amavi perché è quella che, sulla quale ti hanno trovato in flagrante adulterio. Sì, ma che situazione aveva? E guardate che è chiaro, eh? perché erano lapidate solo quelle che non erano, avevano fatto il nissuide. Le vergini. Lei non lo era più, chiaramente, perché l'hanno presa in fragrante adulterio. Ma quante ne ha passate sta qua? E secondo voi Gesù non lo sapeva? E non sapeva che anche gli altri facevano i furbi? O hanno fatto i furbi con le loro mogli? Più di una moglie! Quando si dice che Gesù... È giusto ed è adesso non voglio dire il femminista perché è sbagliato però ci mette tutti allo stesso piano come dignità questo testo ci aiuta scusate se vi ho fatto un video un po lungo però credo che sia stato importante benediciamo il signore per questa cosa grazie e alla prossima ciao